per l'Indonesia mi, mi raccomando mettete like, commenti, e subcribete tu piace? il ping? ah sì ma dove non ha imping? vado a vedere ah ok ma ti pane hai ragazzi selamat datang kembali di Jelajah Italia bersama Bro-chan nah pari mendekat sini malam ini saya mau bikin kejutan pasti semua tau ya sambal goreng kentang dan satu lagi teman-teman, coba lihat disini walah, eh rendang makanan nomor 1 di dunia oke, mau tau asiknya gimana? tetep stay tune, kita lihat reaksi keluarga saya di Italia bagaimana tentang makanan nomor 1 di dunia akhirnya ada aurora juga, bisa mau masuk video yang aurora mania Oilà, Ma, Mamma Alessia. Ma devo, devo, devo chiamarle mamma perché sennò i <ride> Ok, ok. E mamma. mi dicono le parole: Mamma. Randa, Va mamma. bene, ciao. Sofia, Amore. Ciao, ciao. Ok. Buon appetito, grazie. Grazie. grazie, grazie. Uh, uh, uh. Randang. Randang. Randang. Adesso l'assaggio. Mmm, che buono! Un po' sporcato, un po' di rosso. Mmm, che buono! Ma buono davvero o fai finta? Buono davvero! Perché sei dentro ah, su YouTube. cocco! Becca un po', eh! No? Sì! Insomma, Buono! Ma non hai gusto. Cocco, che buono! Com'è? Ah con il cocco buono buono eh, sì. è un gusto proprio um, diverso mm, in particolare molto buono. Vero? Sì. Mm. e questo è il cibo numero uno nel mondo nel 2019 se non sbaglio versione CNN buono veramente mm. Buono. Mm. buono molto saporito esatto anche il latte di cocco, eh? Il latte di cocco, il cocco si sente le scagliette di mamma. Sì, buono, sì. eh, Lo zenzero? Lo zenzero, mm. eh. Mm. Ma a me non fa bene lo zenzero. Se sì, non bene, ma lo zenzero nelle patate o anche nella carne? No, nelle patate. Anche nella carne, nella carne, che no. sì, la carne non si sente. però. Ah. Iyo, fiero sento nella carne. L'ha bicato proprio. Mamma mia. Eh io sento anche un po' cose nel testa. Non è una pianta bella. Oke guys, ini masih ada rendangnya sedikit dan sambal goreng kentangnya. Selamat makan. <tuk> Kalau makannya tenang biasanya enak nih teman-teman. Betul enggak? Kalau betul tulis di komen di bawah ya. Emping. Ini bawang ini. Hmm, emping, crispy. Emping kesukaannya Mama Alessia. Eh, uh, sia mi piaci tantissimo, sono i miei preferiti mm. questi. Clement. The boy hunter. Catro modda. yang gagal itu sih mama adesso. Ma io fin dico. Cioè, che una persona di parte, tipo cioè ti senti dai un po' ruolo anche da qualcun altro. Yeah guys, sekarang kita lihat bagaimana keadaan piringnya. Piringnya habis toh enggak? <laughs> Mereka suka atau enggak? Coba kita lihat rasa coklat. Ini piringnya Sofia. Enggak makan yang dia Sofia. He. Non è una bistecca, non è non è una bistecca. Sì, non è una bistecca. Ehi, non è buono bistecca. Ehi, non è una la Ehi, non è una ternyata akhirnya suka semua! Ok, Aurora, sai, che ne dici del piatto? Mi è piaciuto molto, anche perché era da tanto che non mangiavo indonesiano, mm. e mi è piaciuto molto perché era anche diverso dal solito. Ok, eh, sai come si chiama? Aspetta, Rendang. ok, va bene. Mm -hmm. E senti qualche gusto diverso? Sì, del cocco. Ok. E delle scaglie, cos'è? scaglie di cocco? Sì, scaglietti di coca e cocco. Uh -huh. di cocco. Okay. E mi è piaciuto di più. Perfetto. Di volta. Più. Ok, e per il vuoto... Quanto vuoi dare? 9. 9 rispetto all'altra volta, sì. Wow, va bene. Se lo trovi in giro. Se lo, lo trovi... Prendo. Sì, ma quanti soldi vuoi spendere? Eh, 5 euro. 5 euro? Che poco. <ride> Scherzo. 10, <ride> no. 10... 15 euro 15 euro? Eh! Perfetto, grazie mille, saluta Ciao Ciao, Ciao Sofia, Ciao. hai saluta. mangiato? Sì, mamma mia, bene anche, anche. sono bella piena Devo dire buono, cavolo, questo è uno dei miei piatti preferiti, sì. Ah, tutti i piatti tuoi preferiti, sì. allora? <ride> Quasi, sì, mi piace la cucina vostra. Come, come, come si chiama il piatto? Rendang. Rendang, perfetto. E senti gusto particolare, che non ti piace o...? No, che non mi piace no, ho, ho, ho individuato subito il... Um, come si chiama te? Quello che non mi piace. <ride> Non mi ricordo, come si chiama? Zenzero? Il, il, lo zenzero, ecco. Ok. Però buono, il cocco poi a me piace e gli dà un tocco particolare, quindi sì. Ottimo. Bene, però nel senso del generale ti, ti sei sì, no. piaciuta? Sì, mi è piaciuto molto perché è un piatto dolce, poi c'è il salato della patata, tutte queste spezie veramente hanno un gusto molto particolare. Ottimo, Sofia. Sì. E che, che voto daresti? Direi su 9, 9 e mezzo, sì. Wow, grande, sì, sì, un, un, un gran piatto allora. Sì, è un mm? gran punteggio. Perfetto. Se lo trovi in giro? Beh, no, sicuramente no, no, no. ne varrebbe no, no, no, no. sui 15, 16 euro sicuramente. Ma lo compri? Sì, glielo, glieli darei volentieri per questo piatto, sì. Perfetto, salutaci Ciao. tutti. Ciao. Che ne dici, il review, il rundown? Beh, rendang è uno dei piatti più preziosi della tradizione indonesiana, lo sappiamo, perché viene fatto soprattutto durante le feste, quindi le cerimonie tradizionali, queste cose qui, ed è sicuramente molto molto buono, interessante e anche complesso come piatto, perché all'interno ci sono tante tante spezie che lo rendono proprio particolare come gusto è gradevole e buono perfetto approvo sì. e il punteggio e io se andassi in un ristorante qui in Italia a mangiare un piatto così sui 20 euro il punteggio no scusami 10 10 oh, perfetto allora sì. perfetto grazie mille salutaci tutti ciao mangiato rendam. Molto buono, mi è piaciuto, mi è piaciuto il gusto delle sferliette di cocco particolare E um, un piatto diverso, a me questa volta mi ha proprio gustato, nel senso della parola L'ho mangiato tanto volentieri Benissimo E poi a me piacciono anche queste spezie, lo zenzero e, e quindi proprio Bello. buono Sì c'è anche Stop. un ping che ti piace e ping, tantissimo, tantissimo. Io proprio e li adoro. I ping Mi piacciono proprio tanto tanto. Il sì. punteggio? 9. 9. Sì. Grandioso! Sì, sì. Se lo trovi in giro, <ride> lo prenderai. Eh, beh, certo. Se hai fatto bene, sì. Okay. sì, sì. ottimo! Ottimo, ottimo. Okay. Salutaci. Ciao, ciao. Mettete like, commenti e subscribe. E campanello. Mi raccomando, mettete like e commenti. E banyak like. Banyak like. Eh subscribe, subscribe subito. Guys, begitu tadi video kita tentang review rendang. Sofia suka sekali. Tikla juga suka, Aurora juga suka. Tangannya doang. Danomalis ini juga suka buat dan andi atas nonton. <laughs> Jadi jangan lupa bagi Anda yang suka video ini, jangan lupa like-nya ya. Like. Komennya juga dan terakhir subscribe. Jangan lupa subscribe jangan lupa, lupa. Uh, ya udah gitu aja ya. Uh, yang mau lihat aurora di sini ada. Di sini nih auroranya, sini di aurora. di sini. Ya. Ciao. Ciao.